Siamo a Milano in pieno agosto nel mercato di Via dell'Olio accanto all'immobile che è stato occupato da oltre due anni da un'associazione che ha come nome Aldo Dice 26 per 1 L'Ista l'altro giorno ha detto che ci sono 5 milioni di individui in Italia italiani sotto la soglia della povertà e per povertà si intende anche la mancanza di una casa. E qui dentro si vuole dare una risposta a un pezzo di questo problema. È tutta gente in attesa di assegnazione della casa e nel frattempo tra il passaggio in cui la casa non c'è e la casa deve arrivare hanno una collocazione dignitosa e quindi le famiglie sono riunite, hanno uno spazio, hanno i servizi, hanno l'acqua, hanno la luce, i bambini escono in ordine. C'è uno spazio sociale che prima era nelle mani della criminalità perché qui c'erano spacciatori, c'erano i tossicomani di Rogoredo. Una breve ricostruzione di questo immobile che è nato come casa dello studente, mm. però l'azienda che ha costruito questo immobile è fallito, non è stato mai aggiudicato ed è rimasto così per più di dieci anni, sbaglio? Sì, una decina d'anni. Le 72 famiglie, 72 famiglie che ospitiamo noi sono eh, famiglie in graduatoria di assegnazione alloggio, quindi comunque un reddito ce l'hanno. Eh, però sono famiglie che hanno subito nel corso degli anni tutta una serie di abbattimenti di quello che era il reddito effettivo o il potere d'acquisto su cui potevano contare sono tutte famiglie che sono state portate allo sfratto per morosità incolpevole addirittura noi qua ospitiamo delle famiglie una in particolare a cui eh, dopo un mutuo ventennale completamente pagato quindi appartamento di proprietà gli è stato espropriato l'appartamento per, eh, perché nell'ultimo anno con il poco stipendio che avevano non riuscivano a pagare le spese condominiali. Lei abita qui? Sì. Posso chiederle in sintesi qual è la sua storia? Come è arrivato a vivere qui? Sono arrivato a vivere qua che lavoravo, ho perso il lavoro, e vivevo con una persona, e non avendo più stipendio, niente, non era casa mia e mi ha cacciato fuori e non ha il reddito per potersi mantenere niente, non una niente, dal 2013 fino adesso campo così C'è uno sgombero fissato per il 27 agosto e lunedì prossimo il 13 sarebbe previsto un censimento sì, eh, sì. richiesto dal comune e quindi dall'assessore alle politiche sociali Maiorino Noi vogliamo credere a quello che qualcuno dice e cioè che questo censimento serve solo per impedire lo sgombero cioè il fatto di rilevare che davvero qui dentro ci sono famiglie, bambini disabili eh, gente che ha invalidità, gente che non ha reddito e il comune piuttosto che metterli per la strada fa un ultimo tentativo di censirli per dire al prefetto e allo Stato italiano no, noi non possiamo sgomberarli perché non abbiamo un posto dignitoso per tutti forse forse andrebbe tirato fuori quel coraggio politico che alla vera sinistra manca da anni ormai cioè quel coraggio di dire no, così non va bene non ve lo permettiamo È capitato in questi due anni che le istituzioni vi in, eh, indicassero questo luogo o portassero qui delle, delle famiglie bisognose? Tutte, questo è un progetto risolutivo, la famiglia viene eh, qua con la sinergia delle tre, delle tre realtà che compongono il collettivo, che sono Cosciada la Riscossa e che si occupa della gestione fisica. Il Comitato diritto alla casa individua il problema sul territorio, Unione inquilini porta avanti tutto il lavoro per risolvere il problema, quindi una famiglia entra qua con lo sfratto senza più niente, esce da qua con il sorriso e con le chiavi di casa, come hanno già fatto più di 150 famiglie in 4 anni questo segna un po' una contraddizione in questo paese che è pieno di contraddizione da una parte non vi riconoscono quindi non vi legittimano eh, riconoscendo il vostro ruolo ma allo stesso tempo sotto banco possiamo dire fuori Ci dalla sfrutta. cornice legale vi riconoscono perché vi, guarda, vi utilizzano per risolvere dei problemi concreti dico, No, neanche sotto banco cioè noi quando eh, nel 2017 abbiamo aderito al piano antifreddo del Comune di Milano siamo stati identificati ufficialmente come eh, ricovero ufficiale del Comune di Milano per quanto riguarda l'assistenza a 20 senza tetto a sera inviati dal centro aiuto stazione centrale e, e tutto questo è certificato, noi abbiamo i fogli di invio serali di 20 senza tetto a cui abbiamo dato il, uh, il letto e vitto vito alloggio per uh, quattro mesi, gratuitamente, senza ricevere nulla, uh, cosa che non è successa per tutte le altre associazioni al di fuori di noi. È un servizio che davvero ha una finalità, davvero non c'è un business dietro, davvero c'è solo l'impegno sociale delle persone comuni che sono in grado di dare risposte che lo Stato non può o non vuole dare. Sì, io ho letto stamattina al volantino che c'è questo sgombero futuro in atto, e vivo nel quartiere e eh, ho visto le grandi cose belle che hanno fatto questo centro e per cui sono molto solidale con, con loro e con tutto quello che hanno fatto e quello che, che faranno in futuro, per cui spero che restino qua nel quartiere. Dove va? Dove va? la mattina del 13 agosto e sono arrivati i funzionari e impiegati del comune per effettuare il censimento di tutti coloro che abitano ormai da oltre 24 mesi questo immobile e anche per raccogliere la loro storia, come sono arrivati qui, c'è chi ha perso casa, chi non l'ha mai trovata. Siamo con Pifferi Daniele, un residente di questo immobile occupato dall'associazione Aldo Dice 26 Perunio. F fino a... 35 anni fa avevo una casa, avevo un'altra vita, lavoravo e tutto, come tutti gli altri. Poi si fanno gli sbagli e finisci in strada. Dobbiamo trascriverli? Gli del documento. della cooperativa sociale Spazio Aperto Servizi che è stata incaricata dal Comune di Milano. Quali sono le informazioni che vi occorrono? Cosa chiedete? Ma, eh, dati generali sul nucleo, eh, quanti minori eh, appartengono al nucleo e qual è la loro storia e il motivo per cui sono arrivati in questi appartamenti eh, e che cosa, a che cosa possono insomma, aspirare dove possono pensare di andare poi. Il Comune quindi vi ha assegnato questo compito con quale scopo? Raccolta dati, censimento. Quindi al momento non possiamo dire con certezza che questo censimento ha il fine di un ricollocamento di queste persone, insomma questo non lo Cosa possiamo affermare? Non lo posso dire, non lo so, non lavoro per il Comune di Milano. Il 27 agosto ehm, è stato indetto questo sgombro, che scenario immagini tu? È un scenario un po', un po tragico perché con le gare nessuno ha mh, da, da andare in dove depositare la sua roba, da andare a dormire. Io potrò ritornare in strada ancora, ma se ritorno in strada, se riesco a vivere, vivo, se no mi trovano morto. Perché con i dolori che ho non posso resistere tanto quanto fa freddo. Quanti anni hai se posso chiederti? Io 63. È quello la, la cosa. Se l'assessore Maiorino eh, dovesse dire, dovesse ammettere davanti alla prefettura che non ci sono le condizioni di abitabilità per eh, così tante famiglie, e quindi con l'applicazione della legge Minniti la... lo sgombero viene rinviato, allora potrebbe succedere veramente il miracolo, ma ripeto l'assessore Maiorino dovrebbe dimostrare quel coraggio che ancora non ha dimostrato, non solo nei nostri confronti, potrebbe essere una buona possibilità di riscatto.